Dunque, il tema che io ho, ho proposto e che è parte di un mio percorso di studio ormai molto, molto lungo è eh, quello mm, del, della salute eh, dei migranti nelle migrazioni storiche italiane. Eh, quindi diciamo per un periodo che va grosso modo dalla... <coughs> dalla metà dell'Ottocento, ma in particolare dal 1870 in poi, eh, fino a, agli anni della Grande Guerra. Eh, il tema della salute dei migranti è un tema che la storiografia ha eh, affrontato, anche, nonostante esista una storiografia eh, sulle migrazioni storiche italiane molto vasta e anche qualificata, eh, in realtà eh, un, questo tema è stato poco affrontato, ma non per, come dire, perché non si cogliesse l'importanza del tema, ma perché è un tema difficile da affrontare. Eh, ed è difficile da affrontare perché è difficile trovare fonti che documentino eh, le condizioni di salute dei migranti e quindi il rapporto che è ovviamente fondamentale tra migrazioni e malattia. Eh, eh, e questo, eh, come dire, questa difficoltà di individuare eh, l'oggetto, diciamo, della ricerca è in qualche modo connesso alla stessa eh, identità del migrante. Eh, oggi come ieri, il migrante è soprattutto un corpo al lavoro e eh, il fatto che <coughs> la malattia sia un elemento eh, che eh, mette in discussione o anzi eh, vanifica un progetto migratorio eh, è anche una delle ragioni di fondo per cui dalla malattia mh, sono rimaste poche tracce eh, e questo io ho studiato le migrazioni storiche eh, diciamo, le, la grande migrazione transoceanica ma lo stesso problema eh, esiste se si, eh, eh, eh, in realtà appunto anche di questo se non si, si sa veramente molto poco anche per altre, altri tipi di migrazioni sia le, sia le migrazioni continentali che sono più o meno coeve a quelle eh, transoceaniche sia alle migrazioni di lavoro del secondo dopoguerra per cui rimando agli studi di Michele Colucci che forse è quello che ha scritto le cose più interessanti su questo ma anche qui delle condizioni di salute del migrante si sa poco o nulla. Questo perché? Perché il migrante malato nascondeva la malattia e perché se nella misura in cui non riusciva più a, a lavorare eh, diventava o un soggetto eh, inutile nel mercato del lavoro e quindi veniva respinto nel paese di destinazione, Oppure, come dire, finiva eh, in, come dire, in situazioni eh, di mendicità eh, che facevano in modo che eh, di lui si perdessero le tracce. Quindi, di fatto, come dire, la difficoltà alla cura eh, è connessa, era connessa alla eh, la stessa condizione di essere migrante. Eh, aggiungo solo, perché mi sembra doveroso eh, rispetto al tema che tratto, che anche se, eh, come vedremo, <coughs> non furono pochi i costi sociosanitari pagati dai migranti italiani eh, nei grandi flussi transoceanici, è però senz'altro vero che eh, diciamo, le vittime comunque della malattia eh, furono una parte modesta, anche se rilevante, di flussi migratori, eh, del sul complesso dei flussi migratori. Eh, niente a che vedere con la situazione di oggi, eh, dove in realtà... Eh, sia perché si tratta ovviamente di flussi migratori diversi ma soprattutto perché comunque eh, le navi di Lazzaro di cui parlerò eh, a proposito delle condizioni di viaggio e quindi della, <coughs> del modo in cui venne, viene, si può censire la malattia dei migranti, insomma le condizioni di viaggio di allora <coughs> non sono paragonabili certamente ai viaggi disperati eh, dei migranti che eh, purtroppo eh, spesso eh, non arrivano alla meta e noi sappiamo che il canale di Sicilia è il più grande cimitero marino eh, d'Europa. Ecco. Quindi questo lo dico per non creare fraintendimenti tra eh, le migrazioni di ieri e le migrazioni di oggi. Eh, <coughs> aggiungo anche con alta differenza sta nel fatto che allora i migranti non erano clandestini, come lo sono oggi quelli che cercano di arrivare con i balconi in Italia. Anzi, se, se qualche clandestino era a bordo, diciamo che veniva utilizzato come mozzo o come eh, marinaio e poteva tranquillamente sbarcare eh, nei paesi di destinazione. Questo mi sembrava importante dirlo perché eh, spesso insomma, si fanno un po' delle... Confusioni tra i flussi migratori del passato e quelli che invece del presente. Dicevo quindi un aspetto della storia delle migrazioni storiche italiane difficile da, eh, da, in, da individuare. Eh, le fuoche fonti disponibili sono quelle eh, della sanità marittima nei viaggi di eh, emigrazione. Eh, anche su questo però occorre dire qualcosa perché? perché le fonti di cui disponiamo che sono quelle che ho studiato sono le relazioni sanitarie dei medici di bordo e di una figura che eh, è a metà strada tra il medico di bordo e il eh, funzionario statale che è il commissario viaggiante. Il commissario viaggiante è un medico <coughs> della Marina Militare che a partire dal 1901 viene imbarcato nei viaggi transoceanici per eh, verificare L'ottato, diciamo, igienico della nave e dei passeggeri. Eh, Cerchiamo di, eh, di mettere anche un po', eh, di capire anche un po' come eh, avvenivano eh, questi controlli sanitari, chi li faceva e soprattutto. Qua, cosa emerge insomma, da queste fonti? Intanto eh, un elemento importante eh, da eh, mettere subito in rilievo è che eh, il, viaggio, il viaggio transoceanico è l'unico luogo, tra virgolette, dove è possibile eh, trovare elementi che attestino la presenza della malattia. Questo perché? Perché eh, una volta che i migranti si imbarcavano per le Americhe, di fatto venivano abbandonati dallo Stato. Cioè Non esisteva nessun tipo di tutela eh, sanitaria, ma più in generale di tutela dello Stato liberale, eh, nei confronti a loro, ovviamente, nei confronti dei migranti. Altro elemento da tenere, di, cui, di cui bisogna tenere conto, come vi dicevo, è solo a partire dai primi anni del Novecento che <coughs> si imbarca nei viaggi transoceanici eh, il commissario viaggiante. Eh, <coughs> il grosso dei flussi migratori si sviluppa a partire dal 1870 eh, e perché compare questa figura eh, di eh, commissario viaggiante in qualche modo quindi una figura che aveva una funzione di controllo sulla, anche sulla salute dei migranti. perché solo nel 1901 <coughs> viene emanata una legge sull'emigrazione. Eh, questa legge, che è la prima, eh, di fatto sarà una legge molto eh, macchinosa nel dispositivo di attuazione, eh, tant'è vero che eh, diventerà attiva eh, completamente solo dopo la prima guerra mondiale e eh, quando... Eh, i grandi flussi migratori ormai non sono cessati, ma certamente sono molto meno consistenti. Ecco. Eh, qui fino ad allora eh, la, le condizioni di viaggio, cioè il viaggio di emigrazione è regolato dai codici della marina mercantile, perché non è prevista la figura del migrante, cioè il migrante è un viaggiatore di terza classe. Quindi tutto questo um, attesta varie cose, come è co, facilmente comprensibile. Cioè che da parte dello, dello Stato italiano c'è una lentezza voluta per varie ragioni che possiamo anche poi vedere nel non farsi carico del destino dei migranti e soprattutto nel non investire risorse eh, in questo settore. Da un lato, dall'altro c'è da parte delle compagnie di navigazione che traggono, come possiamo immaginare, enormi profitti dal traffico di emigrazione, eh, l'interesse ad avere mano libera eh, nella gestione del traffico. Quindi, tutti questi, cioè, come dire, da, una, da un lato eh, le assenze. Di tutela dello Stato. Dall'altro il carattere come dire, essenziale della salute come risorsa per eh, la stessa esperienza migratoria e quindi l'occultamento da parte dei migranti della malattia sono tutte, eh, tutti i fattori che favoriscono sia l'emergere eh, della malattia, ma soprattutto il fatto che la malattia arrivi a forme estreme e dall'altro, eh, appunto, rendono invisibile la malattia dei migranti, se non eh, quando eh, mettono piede eh, sulle navi che eh, li trasportano o negli Stati Uniti o nel, nei paesi di destinazione o che tornano in Italia. Eh, sia chiaro che eh, le fonti eh, prodotte dai medici di bordo e dai commissari viaggianti, le relazioni e i giornali sanitari ci danno un quadro chiaramente sottostimato eh, della, eh, come dire, de, de, delle dimensioni e della gravità eh, della, delle malattie che i, i migranti eh, hanno nel, nel corso delle esperienze migratorie e paradossalmente eh, questo è un aspetto interessante cioè da un, da un lato il viaggio e quindi la nave è, è l'unico luogo dove le malattie dei migranti eh, assumono visibilità non totalmente eh, ma almeno in parte sì dall'altro la nave è di per sé un luogo patogeno perché? perché addette adibite al trasporto di, eh, dei migranti eh, sono navi vecchie eh, navi eh, che, non, come dire, che non hanno eh, i requisiti sia tecnici che di igiene necessari eh, per accogliere a bordo migliaia di persone. E quindi come viaggiano i migranti? I migranti viaggiano spesso eh, su tavolacci che sono ricavati eh, nelle stive sono ammassati, eh, voi pensate che eh, ancora la legge nel, del 1901, quindi in un momento in cui <coughs> i flussi sono eh, eh, al massimo, eh, prevede ad esempio un boccaporto nei dormitori ogni 400 migranti, eh, o, o, un, una toiletta ogni 200 migranti. Tutto questo chiaramente cosa comporta? Comporta che già nei viaggi di andata eh, la mancanza di igiene eh, favorisca le epidemie e non tanto le epidemie dell'epoca classica, cioè qualche epidemia di colera, qualche epidemia di tifo. Ci sono, ma... Eh, come dire, le epidemie più pericolose più, eh, che causano maggiore mortalità eh, sono ad esempio eh, quelle che a, oggi ci appaiono più banali, ad esempio il morbillo. Perché, in una situazione come quella eh, di, eh, in cui viaggiavano i migranti, eh, è chiaro che un'epidemia un di per sé non mortale. Eh, si diffondeva rapidamente e eh, faceva moltissime vittime soprattutto eh, tra i bambini eh, nei viaggi eh, che eh, so hanno come direttrice il eh, Sud America eh, che sono dove viaggiano eh, nuclei familiari a differenza che eh, per i flussi migratori verso gli Stati Uniti, eh, dove invece prevale una migrazione prevalentemente maschile. Ecco, in questi viaggi c'è un alto tasso eh, di mortalità infantile, che vuol dire che su mille migranti la mortalità infantile era l'1%, che quindi è tanto, proprio per le condizioni in cui avveniva il viaggio. Ci furono all'epoca, da parte di igienisti e anche di medici che si occupavano di medicina navale, prese di posizioni anche molto dure eh, su rispetto a quella che era la, la situazione dei viaggi di emigrazione. Però questo non cambiò il, quella che era la situazione dei viaggi e eh, ci furono anche, eh, come dire, prese di posizione anche da parte, per esempio, di eh, senatori e di area insomma democratica nei confronti di quella che veniva chiamata di quelle che venivano chiamate le navi di Lazzaro. Però, in realtà questo non comportò eh, alcun miglioramento nelle condizioni di viaggio, eh, ancora negli anni 20. Eh, sulla base del, eh, delle, anche delle relazioni dei medici sanitari e dei commissari viaggianti eh, si mette in evidenza come non solo la terza classe fosse eh, come dire, una specie di borgia infernale eh, dove eh, c'era appunto mancanza di igiene, promiscuità, eh, assembramenti, eccetera ma anche come eh, di fondo questo non, a questo non si volesse porre rimedio. Eh, va considerato che eh, le maggiori compagnie di navigazione, <coughs> almeno quelle italiane, che si occupavano del trasporto per i migranti ed erano in gran parte compagnie genovesi, <coughs> La più importante è la navigazione generale italiana che eh, nacque da una fusione tra eh, una compagnia eh, genovese che era quella di Rubattino e eh, l'armatore palermitano Florio. Cioè, questi gruppi, che, i gruppi economici che stanno dietro alle compagnie di navigazione sono gli stessi che eh, in quegli anni Potenziano la siderurgica e la metalmeccanica. Quindi, insomma, per dirlo in parole povere, con i soldi che eh, le compagnie di navigazione eh, riuscivano ad ottenere, eh, con, imbarchi, eh, a, di, con gli imbarchi di migliaia di emigranti, eh, su eh, tra l'altro navi che spesso eh, non avevano non solo requisiti igienici. Ma anche requisiti di, eh, tecnici per, eh, per il trasporto transoceanico. Erano navi molto lente. Quindi il viaggio diventava lungo, quindi la possibilità di contagio e di ammalarsi diventava più, più forte. Ecco, però, rispetto a tutto questo, da parte dello Stato non vi fu in realtà alcun intervento. Basti pensare che la legge del 1901 prevedeva che nei porti di imbarco i più importanti erano Genova Napoli poi a Palermo vi fossero ci fossero delle stazioni sanitarie dove prima di imbarcarsi gli emigranti fossero sottoposti a visite anche a controlli igienici eccetera in realtà queste stazioni non vennero vennero fatte solo negli anni 30, quando, come dicevo prima, i flussi migratori sono praticamente eh, sono, sono fortemente diminuiti. Eh, quali sono le malattie più diffuse eh, nel, eh, tra, tra, tra i migranti? Eh, noi lo sappiamo o possiamo. Eh, Disponiamo dei dati appunto rispetto ai migranti che sono stati o, vivo, o curati o assistiti nei viaggi sia di andata che di ritorno. Si tratta ovviamente di eh, dati sottostimati sotto perché non tutti i migranti che stavano male eh, si eh, rivolgevano ai medici questo per il discorso che ho fatto inizialmente, perché comunque si temeva che eh, essere assistiti volesse, significasse essere classificati come malati e quindi rischiare di essere respinti allo sbarco. Però per quanto eh, si tratti di dati eh, non sottostimati, eh, possiamo evidenziare la tipicità eh, di alcune malattie, cioè l'emergere di particolari malattie che sostanzialmente sono eh, nei viaggi di andata sia per il Nord che per il Sud America eh, malattie che in qualche modo sono una conseguenza di quella che uno storico importante per la storiografia italiana, Franco della Peruta, ha indicato come le malattie della miseria, cioè la malaria e le malattie agli occhi. Sono tantissimi i migranti che si imbarcano già malati, e per i quali le condizioni di viaggio eh, significano un peggioramento eh, della malattia e spesso la morte. Quindi ci sono appunto le malattie della miseria, che sono come vi dicevo la malaria, ma anche eh, le malattie gastroenteriche, anche eh, le malattie, che eh, l'esperienza del viaggio accentua. Eh, ci sono poi eh, malattie legate, proprio, possiamo dire, quelle che i medici di bordo definiscono in modo generico debolezza costituzionale, no? cioè, cioè eh, carenze vitaminiche, eh, tutte queste eh, il portato di una condizione di miseria che le condizioni eh, del viaggio che, ripeto, era di per sé un luogo patogeno, come si chiama, rendevano ancora più forti. Va poi detto che, anche se fosse superfluo, che è facile immaginare quali accurati controlli potesse fare un medico di bordo su <coughs> piroscafi. Che a volte eh, trasportavano 800 migranti. Ecco, quindi eh, eh, c'è tutta una, um, come di, un, una parte, ma molto consistente, eh, di malattie di morte che sfugge anche eh, alle, dire, alle, alla documentazione sanitaria dei viaggi, che eh, è l'unico praticamente l'unica fonte di cui noi disponiamo. La cosa però che <coughs> a me pare più interessante non è tanto collegare eh, l'emergere della malattia tra i migranti eh, alle condizioni di partenza. Eh, certo questo è un elemento che favorisce l'emergere della malattia ma mi sembra più interessante fare un salto, cioè cogliere in che misura è la stessa esperienza migratoria, cioè quindi come si vive eh, nei paesi di immigrazione eh, che genera malattia eh, e come ci sono malattie, eh, anzi patologie di massa come la tubercolosi per esempio, che eh, poco diffusa per esempio in Italia, negli, soprattutto nel meridione, invece colpisce eh, in modo a livello di massa eh, i migranti eh, del sud che vanno a lavorare negli Stati Uniti. Eh, altro esempio, secondo me, anche più interessante e su cui, a cui ho dedicato vari studi è il ruolo che ha l'esperienza di immigrazione nel favorire eh, forme di disagio mentale che porteranno molti migranti a concludere nei manicomi italiani eh, la loro esperienza migratoria. Mm. Su questo, anche su questo non è facile eh, avere dati eh, aggiuntivi rispetto a quello che ci dicono i giornali sanitari di bordo. Però qualche, dire, qualche elemento in più per conoscere la diffusione delle, di queste, non solo di queste due patologie, ma più in generale delle condizioni sanitarie eh, dei migranti eh, vengono eh, da studi eh, fa, dell'epoca fatti in Italia da medici che sono interessanti eh, per, mh, per due ragioni. Vabbè, prima perché comunque qualche informazione ce la danno, ma soprattutto perché quello che muove eh, sia eh, il sapere medico italiano sia anche eh, le prime, i primi organismi creati con la legge del 1901 eh, in particolare il commissariato generale dell'immigrazione che avrebbe teoricamente il compito no, di tutelare eh, la vita dei migranti Ecco, la preoccupazione che emerge eh, maggiormente qual è? Eh, è il timore eh, che eh, i migranti, eh, eh, tornando ammalati, eh, generino eh, forme di contagio eh, nei paesi di origine, eh, nel caso appunto soprattutto dei, degli ammalati di tubercolosi. Non c'è una politica invece di tutela e per quanto riguarda i tanti malati mentali che tornano, soprattutto dagli Stati Uniti, il timore qual è, è per la pericolosità sociale presunta di soggetti che non sono più controllabili. Eh, rispetto a questo tipo di eh, atteggiamento eh, occorre dire che in generale, che riflette un più generale atteggiamento e comportamento dello Stato liberale nei confronti eh, dei flussi migratori, transoceanici soprattutto. Cioè l'idea, come forse è abbastanza noto, la classe dirigente liberale eh, dell'epoca considerava eh, i flussi migratori come una valvola di sfogo di eh, problemi irrisolti dello Stato italiano, la questione meridionale in primo luogo, ma anche l'idea che del lavoro nazionale e quindi questo permettesse a imprenditori agricoli e anche industriali di avere maggior possibilità di eh, discrezionalità eh, nel gestire economicamente eh, la manodopera. Eh, perché questo lo dico? Perché non è così scontato che i fenomeni migratori siano parte della storia d'Italia, eh, solo in anni molto recenti, cioè a partire sostanzialmente dalla fine degli anni 80 del eh, Novecento, si è sviluppata una storiografia che eh, ha cercato, insomma, si è occupata di questo problema. E questo perché, e mi ricollego al discorso delle malattie, perché i flussi transoceanici, sono sempre stati presentati, sempre intendo fino agli anni venti, ma forse anche un po' dopo, sono stati presentati non come fenomeni di mobilità umana, quindi chi migrava poteva passare dei periodi di permanenza all'estero e poi tornare, come di fatto accadeva. In realtà, come vengono presentati? Vengono presentati come un esodo, definiti, come un esodo cioè quindi come, eh, un, eh, come dire, uno spostamento definitivo, un allontanamento definitivo eh, dal paese di origine. Proprio per questo discorso che eh, i flussi migratori sono la valvola di scarico, eccetera, eccetera, anche se così non era in realtà. Questo ha fatto sì che eh, come dire, sia, sia, sia come esclusa no? eh, come dire, dalla considerazione della storia del nostro paese eh, la storia di milioni di emigranti. Non solo, eh, mh, la rappresentazione che è stata fatta dei flussi migratori e che purtroppo spesso accade anche oggi a volte eh, nella divulgazione di trovare è che eh, è identificare i flussi migratori con eh, in toto con le migrazioni l'ace tra virgolette stracione, tra virgolette del sud d'Italia mentre invece le migrazioni interessarono in realtà tutto il paese e in realtà divennero di massa a partire dal 1870, ma cominciarono anche molto presto, in realtà nel primo 800. Questo per spiegarvi perché non interessa a nessuno il migrante che si ammala. Il significativo di questo è il fatto che esiste qui poi tutta una… ci sono in questo cerchio commentazioni di questo, si sviluppano delle contese eh, diplomatiche eh, che durano anni e che quindi poi non, non risolvono assolutamente niente rispetto alla situazione dei, dei migranti, quando come accade spesso il migrante o viene respinto allo sbarco o viene eh, eh, rimpatriato a forza. Perché si, si verificano questi contenziosi tra lo Stato italiano e gli antistati? Perché lo Stato italiano pretende che siano gli stati che eh, i paesi di destinazione a pagare il viaggio, iniziato e i paesi di destinazione che invece lo faccia il governo italiano. In tutto questo cosa accade? Che i migranti che hanno il caso dello sbarco vengono comunque accolti a bordo e poi comunque riportati indietro. Nel caso invece di, eh, dei migranti che vengono Deportati, usiamo questo termine che è quello che mi sembra rende meglio il senso del dell'importanza della malattia, poteva succedere che il migrante dovesse in qualche modo rimanere in attesa per, per mesi nei porti di sbarco, cadesse in medicità perché nessuno voleva farsi carico del suo ritorno in Italia. Ci sono differenze nel determinare i destini migratori dei migranti, soprattutto allo sbarco, tra il Nord America e il Sud America. Allora, intanto cominciamo a dire questo, che eh, appunto lo abbiamo già accennato, chi si imbarcava, non sempre, ma veniva ehm, sottoposto a una visita di controllo da parte dei medici di porto, che potete immaginare con centinaia di migranti, insomma, a meno che non ci fossero proprio eh, casualmente, eh, non cadesse l'occhio su un migrante che io aveva eh, malattie molto evidenti chiaramente non facevano nessun controllo. Eh, allo sbarco, i controlli erano scarsi per il Sud America, eh, anche perché gran parte, non tutta, ma gran parte delle migrazioni dirette, ad esempio in Brasile, erano cosiddette migrazioni prepagate, cosa vuol dire? Che i grandi proprietari terrieri ma anche per un certo periodo il governo brasiliano eh, mandava agenti eh, di immigrazione, cioè mh, emissari insomma del, eh, <coughs> del governo che arruolavano, eh, soprattutto in Veneto questo, <coughs> dei... Eh, Contadini pagandogli il viaggio e milantando che gli avrebbero dato la terra, la possibilità, una poss possibilità di, di sopravvivenza migliore. In realtà, questa, queste migrazioni prepagate sono le più disperate e sono anche quelle dove sono altissime le morti, per esempio, per eh, proprio come dire, esaurimento fisico. Come perché questi migranti venivano poi mandati eh, nelle aree ancora da colonizzare del Brasile e, eh, come dire, senza spesso in, in, in appezzamenti, certo, dati dal governo, ma dove cioè, non c'era niente, e quindi in realtà eh, condannati a condizioni di vita difficilissime, oltre al fatto che come ha ricordato uno studioso proprio veneto, Piero Brunello, in un bel libro che si chiama Pionieri, eh, in realtà questi coloni italiani eh, svolsero su, anche un'opera un di colonizzazione per conto del governo brasiliano eh, rispetto alle popolazioni indigene che, che erano presenti in quelle zone. Quindi, come, chi andava in Sud America controlli non ne aveva. Quindi poteva arrivare già malato anche gravemente e come era destinato spesso veramente a cadere in, in, in, in situazioni di estrema povertà e di malattia e, e come dire, finire ai margini ignorato della società. Tenete conto che in Sud America sono pochissime in Argentina, c'è qualche struttura eh, di eh, assistenziale, qualche ospedale per i migranti, ma vengono costruiti alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento e solo in area urbana. Diciamo però che chi si imbarcava per il Sud America difficilmente veniva respinto allo sbarco, per malattia. Diversa la situazione per gli Stati Uniti. Eh, gli Stati Uniti hanno una legislazione sulle migrazioni già a partire dalla fine dell'Ottocento, ci sono controlli sanitari abbastanza seri allo sbarco e negli anni '90 viene eh, istituita eh, Ellis Island no? cioè il, la stazione di Ellis Island Ellis Island è un'isola di fronte a New York dove i migranti venivano eh, sbarcavano e prima di, eh, di poter entrare no? negli Stati Uniti dovevano, e venivano sottoposti a controlli sanitari, eh, oltre a che, oltre a che eh, ha anche mh, una serie di eh, controlli eh, rispetto anche al fatto che conoscessero qualcuno negli Stati Uniti eh, eh, se avevano dei permessi di lavoro. Diciamo che negli Stati Uniti il controllo esiste e infatti è molto più alto il numero di respinti, eh, dagli Stati Uniti qua, quasi esclusivamente per malattia che in, in, che in tutti gli Stati eh, del, in tutti i paesi del Sud America dove eh, pure ci fu una forte, una forte migrazione bisogna anche mettere in evidenza questo che eh, quando quando anche a volte negli studi, cioè, i, i momenti, scusate, non gli studi, ma i momenti lì eh, celebrazioni, del, della storia di, di, della nostra, delle nostre migrazioni, eh, come è successo non tanti anni fa per il centenario dell'unità, eccetera. No? Quindi in cui eh, si è parlato anche del la storia delle migrazioni italiane e sanzoceaniche. Ecco, Ellis Island viene presentata come la porta dell'America, no? la grande porta per cui si apre l'America, gli Stati Uniti si aprono <coughs> ai migranti. In realtà <coughs> Ellis Island è un carcere amministrativo no? dove <coughs> dire, vengono eseguiti una serie di controlli da cui non si può uscire, peraltro, eh? dove vengono eseguiti una serie di controlli. E dove spesso, e in questo le eh, fonti mediche sono abbastanza significative, eh, dove vengono uh, uh, respinti eh, sia emigranti malati, cioè che hanno patologie eh, come la tubercolosi, ma anche come il tracoma, cioè che vengono respinti gli ammalati che hanno che si pensa abbiano malattie infettive, no? perché il corpo sano della nazione americana non può essere infettato dagli italiani. Ma vengono anche respinti, e questo è un fatto che riguarda soprattutto le donne, vengono respinti eh, o respinte eh, come folli, tra virgolette, eh, molti migranti che non sono folli come attestano le relazioni dei medici di bordo, che dicono, ah, mai dato segni di squilibrio mentale, è stato respinto come folle. Perché? Perché spesso, eh, intanto, provati dal viaggio, che sappiamo in che condizioni avveniva, no, eh, e anche dalla lunghezza del viaggio, eh, di fronte a persone che parlavano una lingua che non comprendevano, i migranti si spaventavano, esempio, e soprattutto le donne, che, eh, per cui l'esperienza migratoria era qualcosa dire, quasi di inimmaginabile. E quindi nella misura in cui non rispondevano esattamente a domande eh, sulle loro condizioni di salute, venivano respinti eh, e quindi eh, ponevano fine, al, al loro progetto migratorio. Mi alzo un attimo che voglio farvi dare una citazione rispetto a questo, a questo discorso dei rimpatri. Uh, uh, uh, uh. Eh, allora, nell'ospedale del, del pirostrofo Conte di Biancamano, nell'ottobre 1926, sono ricoverati sei passeggeri, dei quali quattro deportati per alienazione mentale, cioè respinti. I cinque respinti trasportati dal Colombo nel viaggio <coughs> del novembre 1926 sono tutti affetti da malattie mentali, mentre nel viaggio successivo del gennaio 1927, lo stesso piroscafo riporta a Genova sette respinti, cinque dei quali per insaniti e due per tubercolosi pol pol polmonare. Questo è un riassunto, no? potrei leggervi altri, <ride> altre citazioni del genere. Ma di fatto, che dalla misura, eh, cioè praticamente in quasi tutti i viaggi di ritorno ci sono respinti per malattia, per malattia mentale. <ride> sempre da una, da una relazione sanitaria, in questo caso una relazione sanitaria del piroscopo Italia che parte da New York nel, <coughs> nel gennaio 1912, ecco, si legge, a bordo sono presenti 12 respinti per insaniti. Eh, tutti respinti allo sbarco di loro non abbiamo riscontrato nel viaggio di andata eh, disagio mentale eh, alcuni sono sbarcati ubriachi altri non capivano cosa venisse a loro chiesto altri piangevano perché avevano paura di essere respinti cioè questo discorso delle dell'essere respinti allo sbarco per uno stato mentale che non è alterato ma è come dire è un, è un disagio con una cosa diversa può diventare talmente forte come ci dicono alcuni eh, giornali sanitari di bordo che il migrante respinto impazzisce veramente perché era il fallimento di un progetto migratorio. Come vi dicevo, eh, tra le malattie più diffuse eh, tra gli italiani negli Stati Uniti eh, c'è cioè la tubercolosi. Eh, e eh, non a caso, i numeri che ci eh, sono, Riusciamo a trovare eh, come tra eh, i rimpatriati eh, danno un numero altissimo di eh, malati di tubercolosi. Eh, Fugge un po' anche se sappiamo che allora, per esempio, nel, <coughs> nel 1904. Eh, i, eh, nei viaggi di ritorno dal da Nord America, eh, i malati eh, di tubercolosi polmonare sono 7.745, che non sono pochi ecco, per un, in un anno di viaggi. Eh, a, a questo dato della diffusione della tubercolosi tra gli immigrati italiani negli Stati Uniti, <coughs> Eh, è un dato come dire, molto sottovalutato perché è, era una malattia molto diffusa soprattutto tra le immigrate eh, che svolgevano eh, negli Stati Uniti spesso eh, lavori di per sé tisiogeni, eh, cioè eh, lavoravano in casa, eh, in ambienti umidi, eh, spesso eh, promiscui, eh, e facevano appunto lavori insomma fa, facevano fiori finti lavori di cucito cioè uscivano poco di casa eh, facevano lavori molto ad alto in, in, in, in, eh, ad alta intensità di sfruttamento eh, e questo chiaramente eh, minava eh, la loro la loro salute professoressa eh, sì alla conclusione così abbiamo spazio per le domande. Sì, devo concludere, sì sì. sì, sì, grazie. Eh, questo, ehm, su questo, abbiamo qualche elemento in più, eh, da tutta una serie di indagini sociologiche fatte ehm, negli anni 10 negli anni eh, che insomma, ci danno qualche, qualche elemento in più anche se assolutamente non è sufficiente. No, concludo, e ehm, fa piacere che la conclusione sia arrivata proprio eh, mentre parlavo di questo problema, ecco che se già la malattia è una violenza legata eh, alle condizioni di immigrazione, eh, lo è maggiormente per le donne. Eh, lo è per le donne perché gran parte dei progetti migratori, anche se coinvolgono le donne, sono progetti migratori maschili. Eh, quindi le donne si trovano spesso a vivere situazioni eh, di es quasi estreme di sopravvivenza e spesso eh, sono costrette a rientrare in Italia, quindi ad abbandonare il nucleo familiare che hanno nel paese di immigrazione e quindi oltre a perdere la salute, spesso come dire, restano sole perché mariti e spesso figli restano là e sono costretti a tornare.